Grazie Presidente. Eh, la fontana, come sa il Consigliere Bordoni, è stata oggetto di interventi puntuali nel 2001 e nel 2005, ma la ragione per cui versa ancora oggi in, nelle condizioni che lei eh, rileva è, è esattamente che sono stati fatti lavori puntuali, il cui esito è stato del tutto insoddisfacente. Quindi sono state impiegate delle risorse pubbliche con un esito. Eh, non corrispondenti alle attese. La sua intendenza capitalina ha eh, già sviluppato un progetto preliminare che prevede un intervento di viceversa strutturale sulla, sulla fontana dello zadiaco che riguarda sia il trattamento biocida e rimozione della vegetazione infestante, la rimozione delle incrostazioni, ma anche stuccature e delle fessurazioni e consolidamento perché nella vasca ci sono dei problemi di consolidamento della struttura stessa. Come forse lei sa abbiamo inserito questo progetto nei lavori da finanziare attraverso Mescenati per Roma che è il meccanismo che attraverso cui la sovrintendenza raccoglie risorse per intervenire laddove i fondi non sono sufficienti. La stima dei lavori eh, fatta dalla sovrintendenza in diciamo, nell'ambito di una progettazione avanzata è di circa 140.000 euro, quindi non è una somma irrisoria. Eh, voglio chiarire che, ove non fosse possibile reperire i fondi necessari attraverso donazioni eh, di privati, in tutto e in parte, sarà poi in nostra cura valutare dove e come trovare delle, dei finanziamenti nell'ambito dei fondi Roma Capitale e su questo eventualmente potrà intervenire anche il Consiglio in fase di assestamento di bilancio. Aggiungo che eh, trovo una considerazione così, eh, mettiamo tra parentesi, che dal 2005 a oggi quella fontana è stata lasciata in diciamo, sostanziale abbandono e senza interventi di manutenzione e che divenga oggi, diciamo, esattamente a 12 anni di distanza, l'ultimo intervento il in cui esito si è dimostrato diciamo, fallace nell'ambito dei due anni successivi, divenga oggetto di un'interrogazione. Però spero di aver dato le informazioni eh, richieste eh, e con esse l'impegno dell'amministrazione già eh, trasformato in una progettazione da parte della sovrintendenza a intervenire ovviamente nei limiti della disponibilità delle risorse. Grazie.